Carissimi, in questa quindicesima domenica del tempo ordinario il Signore ci parla di semina, è Lui il seminatore, è Lui che eh, investe su di noi, perché noi siamo il pezzo di terra, la zolla, la zolla di terreno che deve ricevere il seme. E Ci fa un, una distinzione, ci vuole far capire attraverso questa parabola, Lui amava parlare in parabole, un linguaggio semplice, un linguaggio accessibile a tutti, attraverso le parabole immediatamente noi comprendiamo. Questi semi sono portati sulla strada, sui sassi, in mezzo ai rovi, così ci dice Gesù. E beh, sulla, Sui sassi possono germogliare, ma il germoglio risulta inconsistente, perché effettivamente c'è un'accoglienza. C'è un'accoglienza del seme, ma c'è anche tanta incostanza, c'è tanta eh, intemperanza e difficoltà nell'essere perseveranti. Il germoglio si sì, sta per crescere, ma poi ecco, subito eh, si avvizzisce perché eh, non, non c'è continuità assomiglia a tanti di noi che pur accogliendo la parola di Dio, pur ascoltando la parola del Signore però difficilmente riescono a metterla in pratica. C'è la strada, la strada è, si espone, siamo esposti e molto spesso veniamo insidiati, veniamo tentati da tante altre situazioni, tentati come quando la Gaza che prende i semi per sé e impedisce quindi il germoglio. Mi è capitato proprio in questo periodo di pandemia di seminare dei semi di girasole, però poi questi semi non hanno mai germogliato perché la gazza furba proprio per l'assenza di persone che ha avuto campo libero, si è nutrita proprio di quei semi. Quindi bisogna essere vigili, bisogna vigilare sul campo. Questo è il compito dei pastori, vigilare perché quei semi della parola di Dio che sono stati posti nei cuori dei nostri fratelli e sorelle possano realmente germogliare e non siano asportati dal maligno e non siano avvinghiati come nei rovi. I rovi soffocano e talvolta noi veniamo soffocati, soffocati dal, dal tempo, quando diciamo non ho tempo, non ho tempo per Dio, non ho tempo per pregare. Ecco, chiediamo al Signore che apra il nostro cuore, che renda questo nostro cuore accogliente e che il seme della parola di Dio germogli e porti frutti nuovi di vita eterna, frutti di rinnovamento spirituale, gioia e carità che sia sempre testimoniata ai nostri fratelli, quella carità che viene da Cristo, che viene dal sapersi amati, saper vivere con fiducia la gioia del Vangelo e testimoniare agli altri, donare speranza. Anche noi poi siamo il terreno fertile, ma siamo anche i seminatori, perché anche noi siamo chiamati a sua volta a seminare con la nostra vita. Buona domenica a tutti!